È possibile secondo voi riuscire a fare tutto il giro di questa colonna senza mai toccare per terra e usare soltanto questi piccoli bordini con mani e piedi? A volte le sfide più semplici nascondono le più grandi difficoltà, tipo in questo caso che non sembra niente di che, e invece mi rendo subito conto di quanto grossa l'ho sparata. È scivolosissimo! Uno dei primi problemi è stato proprio questo punto qui dove non ho nessun appiglio per attaccarmi con le mani e devo stare molto attento con i piedi giocando con l'equilibrio. Sì. Oh. E finalmente il primo pezzo è andato. Pausa! Faccio solo un lato della colonna, tranquillo. E poi incontro il secondo problema. No. no. È molto più difficile di quello che sembra. Così riordino un attimo le idee. Ci riprovo con un po' più di calma. E alla fine riesco a ritornare in questo punto difficile. Con pazienza. Lo supero e finalmente finisco la sfida. Chobby ah, ah. è incredulo tanto quanto me che però torna a casa soddisfatto e felice. Non importa se oggi ha piovuto o è una giornata un po' freddina, l'importante è sempre avere una visione aperta a tutte quelle che possono essere le possibilità che l'ambiente ha da offrirci, come ad esempio questa colonna, e chiedersi se...